ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial vedremo come creare una scena vuota da un ambiente appunto in 3d attraverso CoSpaces. selezioniamo quindi la scena vuota possiamo decidere se mantenere la telecamera o toglierla e a questo punto creiamo il nostro ambiente personalizzato possiamo anche ottenerlo da, da una forma per esempio inserendo poi alcuni elementi naturali o qualora già possedessimo lo scenario ecco potremo anche direttamente caricarlo dopo avere quindi preparato la base su cui far volare la nostra farfalla che è il nostro oggetto personale che andremo subito a caricare da Upload. Lo vediamo qua nell'apposita area e lo trasciniamo quindi all'interno del nostro prato. La allarghiamo la un pochettino, l'alziamo un po' per renderla visibile. possiamo anche ruotarla e ne vediamo subito l'anteprima sul tasto play. Come vedete, è fermo. In realtà quando io ho creato la farfalla avevo già inserito un'animazione che quindi dovrò attivare. E come vedete, spicca subito il volo. Inserisco quindi qualche elemento naturale dalla libreria, come per esempio un fiore. Anche questo lo modifico e lo sposto dove voglio. posso duplicare questa farfalla. e finalmente sulla mia destra posso anche decidere di personalizzarne i movimenti quindi le azioni ipotizzare qualche evento eccetera quindi cosa avverrà quando cliccherò play voglio che la farfalla non si animi, quindi la seleziono, mi accerto che il code sia attivo, ritardo il movimento di qualche secondo, Posso variare il movimento della seconda farfalla sempre accettandomi che la funzione di codice sia attivata. Dopodiché posso premere su play inserire altri ulteriori elementi e creare il mio scenario per una lezione in modo che i miei alunni vivano un'esperienza in realtà aumentata e possano a sua volta inserire ulteriori elementi per questo tutorial è tutto vedremo ora l'animazione ultimata e arricchita di altri elementi e poi ognuno potrà personalizzarla ed ecco qui come si presenterà la nostra animazione arricchita di ulteriori elementi questo tutorial è tutto. Auguro a ognuno di voi buon lavoro.